Mi devi vedere in ogni film, ogni canzone, ogni persona, ogni storia che leggi e che parla del miracolo della bellezza. La bellezza dell'anima, che lascia impronte sul fango e lo trasforma in quadro. Così mi devi vedere. Allora capirai e non serviranno parole per spiegarti cosa vedo in ogni film, canzone, persona impronta dei tuoi occhi